Le migliori cose nella vita non sono cose. Uh -huh. Ho detto, le migliori cose nella vita non sono cose. Le migliori cose sono altre. I sorrisi della mamma, fare scorribande nei parco giochi, la prima festa tra amici, i baci dati sotto la pioggia, un bicchiere di troppo il sabato sera, il perdere la testa per una ragazza, le passeggiate in montagna, le esplorazioni di nuovi luoghi, incantarsi davanti all'alba e commuoversi durante un tramonto. Le migliori cose sono esperienze, sono storie, sono ricordi, sono le condivisioni di piccoli momenti di felicità. In questo video voglio parlare di minimalismo e del perché sto adottando questa filosofia. Incominciamo col dire, cos'è il minimalismo? Ho posto questa domanda a più persone in un gruppo Facebook e ho ricevuto queste risposte. Ognuno in rete ha una definizione propria di minimalismo ed è giusto così, ma se volessimo trovare un fattore comune? La definizione che a mio avviso ricopre il giusto ruolo rappresentativo tra le tante sarebbe questa. Il minimalismo è la consapevole ricerca di ciò che è importante per noi e l'eliminazione volontaria di tutto il resto. Ripeto, il minimalismo è è la consapevole ricerca di ciò che è importante per noi e l'eliminazione volontaria di tutto il resto. Uno pensa a un minimalista come un eremita che non possiede niente. Non ci siamo. In realtà questo stile di vita è molto meno estremista di quello che si possa pensare. Non è un caso che il minimalismo stia prendendo piede in un simile periodo storico. Anche se è strano perché siamo in un'era di benessere mai vista prima. Eppure i livelli di ansia, di insicurezza e stress patologico sono altissimi, ma come mai? Se dovessi trovare un solo aggettivo per descrivere la nostra società potrebbe essere consumista. Attenzione, non ho nulla contro il consumismo di per sé. Quello che mi rende perplesso è il comportamento patologico di comprare qualcosa di materiale per riempire un vuoto immateriale e una volta che abbiamo l'oggetto del nostro desiderio Poco dopo ne vogliamo un altro e poi un altro ancora. Questo in psicologia si chiama adattamento idonistico. La teoria dell'adattamento è il meccanismo per il quale la nostra soddisfazione o il benessere conseguente all'acquisto di un nuovo bene di consumo, dopo un miglioramento temporaneo, ritorna rapidamente al livello precedente. Quanti oggetti abbiamo comprato e lasciato nel dimenticatoio per anni? Eh ma Silvio, io utilizzo sempre tutto quello che compro. Ok. Facciamo una scommessa e mi dirai quanto ho sbagliato nei commenti. Scommetto che questo inverno tu abbia indossato solo il 20% dei vestiti invernali che possiedi, quelli che ami di più ovviamente. L'altro 80% lo lasci lì perché ti dici Sì, non si sa mai, quel arrendo maglioncino regalato dalla prozia con un cane che sembra un dinosauro menamato, potrei metterlo in futuro. Uh -huh. Ogni oggetto che possediamo, che non crea davvero valore, aggiunge una complessità e un costo inutile nella nostra esistenza. Ma attenzione, il minimalismo non si limita agli oggetti, si estende anche alla nostra vita. Nello stesso modo in cui ci poniamo la semplice domanda «Questo oggetto è importante per me, mi fornisce gioia», così ci poniamo la corrispondente domanda «Questo comportamento è importante per me, mi fornisce gioia». Vedete, è facile negli anni cadere in cattive abitudini che non sono frutto di una nostra decisione conscia ma figlie di un contesto caotico dove gli oggetti che vi circondano insieme alle informazioni possono condurvi a vivere una vita subottima. Ed è per questo che cercare in modo consapevole ciò che ci fornisce gioia e eliminare tutto il resto diventa la risposta per ripristinare un equilibrio nella nostra vita. Ed è qui che il minimalismo ha trovato terreno fertile nella mia vita caotica. Posso dire che per natura non sono affatto una persona equilibrata e sono facile preda di entusiasmi. Molte volte ho comprato oggetti in maniera impulsiva e molte volte sono vittima di cattive abitudini. Grazie al minimalismo sto cercando di mitigare questo mio aspetto negativo del mio carattere con buoni risultati. Attenzione, non sto dicendo che il minimalismo sia la cura ultima ad ogni male e vi trasformerà magicamente nel Matma Gandhi dei poveri ma se non altro vi fornirà delle domande utili a voi stessi in un percorso volto a vivere una vita più serena Una notte, riflettendo sulla mia vita ho constatato che ciò che mi forniva gioia non era nulla che si potesse comprare E la stessa sera, mentre stavo scrollando la bacheca di Facebook sono inciampato su una citazione di Paolo Coelho che fino a poco fa consideravo un cliché ma no, sapete come si dice il maestro compare quando l'allievo è pronto? La citazione era questa, colleziona momenti, non cose. Questo è il minimalismo.